della Basilica, in questo momento ci segue a pochi passi e di arresto al paese, due complici due correi delle tante avventure di riqualificazione sociale di riscatto che sono partite e hanno dato tutto in, alla sanità e quindi non possiamo non cominciare adesso. Subito autorevoli che ringrazio, il sindaco di lato Luigi De Magistris, il Presidente della Fondazione San Gennaro Pasquale Calenne e il Capo della Polizia che sono particolarmente lieta di incontrare in questa occasione il Prefetto Lamberto Giannini. Grazie per essere con noi. la Un'asciuta è fondamentale ma non può bastare se non c'è un investimento sui ragazzi. Sì, grazie allora, intanto saluto tutti e ringrazio tutti eh, coloro che si sono dati così da fare per questa esperienza esperienza bellissima io sono arrivato da poco e mi trovo qui a celebrare questo che io ritengo uno straordinario successo un successo prima di tutto di, di accoglienza di solidarietà di buona amministrazione e di sicurezza sicurezza io tutta la mia carriera ho fatto polizia di prevenzione cercare di arrivare prima eh, che eh, venisse commesso un reato dal punto di vista del contrasto al, al terrorismo. Bene, questa io ritengo sia una altissima forma di prevenzione perché si parte con l'educazione. Mi è molto colpito, molto colpito, Eminenza, il eh, discorso sulla fragilità perché in realtà la fragilità è anche una sfida. Una sfida per tutti noi perché eh, appena uno vede un, un pacco che ha scritto fragile, che cosa pensa? Che dentro c'è qualcosa di prezioso. E ogni fragilità è qualcosa di importante e, a mio avviso, è una sfida per tutti noi perché è riuscire a offrire delle possibilità concrete. Grazie. abbiamo le